Ciao a tutti, oggi prepareremo il gelato variegato alla Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono zucchero, cacao amaro, panna fresca per dolci e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il cacao. Ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola.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 Il gelato è ben montato, trasferiamolo in una ciotola. Aggiungere la nutella. E con una forchetta varichiamo il gelato. Aggiungere un altro po' di Nutella sopra. Riporre in congelatore per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, il gelato è pronto, serviamolo. Gelato variegato alla Nutella. Si conserva in congelatore per 7-10 giorni. Grazie e alla prossima ricetta!